Sì, sì. In Sì, sì, sì, Vabbè. me la cavo, me la cavo, <ride> provo, farò del mio meglio. Primavera. Allora, come ti chiami, da dove vieni? Mi chiamo Filippo Maccagni, vengo da Milano, sono nato a Milano e ho vissuto per l'astronomia, prima a Bologna, poi a Groningen in Olanda e adesso qua a Cagliari. Come hai saputo di questo progetto? E, in maniera, nella, nella comunità astronomica cioè, ci sono diversi modi, uno è sicuramente c'è un sito internet che è Job Register che, dove vengono annunciati tutti i, i contratti che vengono aperti, le proposte lavorative in tutto il mondo. Un altro è andando a congressi, ad esempio avevo già conosciuto Paolo e quindi aveva detto che avrebbe avuto delle posizioni che si sarebbero aperte, a cui uno avrebbe potuto poi fare il concorso, e quindi è abbastanza facile sapere quali posizioni sono aperte o quali non lo sono. Poi il progetto era particolarmente interessante per quello che mi occupavo già io durante il dottorato. Ecco, parlando del tuo dottorato, cosa hai studiato? Allora, io studiavo... Astrofisica, chiaramente, particolarmente mi sono specializzato nella radioastronomia, nella radioastronomia interferometrica, quindi vuol dire usando più antenne nello stesso momento per guardare lo stesso punto nel cielo, e eh, noi usavamo principalmente il telescopio di Westerbork in Olanda per guardare eh, gli AGN, che sono nuclei galattici attivi, ovvero quando al centro di una galassia del gas cade dentro il buco nero supermassiccio che si trova proprio al centro del, di ogni galassia, anche della nostra, un'enorme esplosione di energia avviene e questa energia viene emessa dal buco nero tramite particelle molto energetiche che poi emettono radiazione nel, eh, nelle onde radio e quindi noi attraverso questi telescopi le possiamo vedere sia perché emettono in questa banda sia perché queste, combinando più antenne è possibile zoomare proprio nelle vicinanze eh, del buco nero e quindi capire questo fenomeno di accrescimento e di esplosione energetica. Bene, cosa pensi dell'ambiente? Come ti trovi qui in Sardegna? Ah no, L'ambiente è molto... Molto, ci sono due, due ambienti differenti, c'è cioè, sicuramente l'ambiente dell'istituto che è molto giovane, intraprendente, in costante evoluzione, siamo già troppi per l'edificio che hanno appena costruito, quindi vuol dire che stiamo crescendo, poi c'è SRT che è la nostra antenna qui a San Basilio, quindi molti progetti vengono, vengono svolti e poi c'è la vita in Sardegna che invece è più tranquilla e per me che vengo dal nord sicuramente ha delle sue, dei suoi vantaggi come i, i, i climatici ma anche di, di, di cibo e di cultura molto meno frenetica e uh, come dire aggressiva che c'è cioè, al nord <ride> E con i tuoi colleghi? Come ti trovi? Lavori bene? Sì, sì, sicuramente noi abbiamo un, gru un gruppo piuttosto affiatato perché siamo tutti più o meno della stessa generazione, più Paolo che è il, il nostro capo e ci divertiamo. Poi abbiamo anche la possibilità di viaggiare molto, eh, soprattutto in Australia, in Sudafrica, soprattutto in Sudafrica dove utilizziamo il telescopio con del nostro progetto attuale. quindi. Questo ci permette anche di staccare, ad esempio, d'inverno, quando la Sardegna è un po' più spenta, possiamo andare a godere di altri luoghi, insomma. Allora, una domanda che vorremmo fare un po' a tutti. Pensate di trovare vita extraterrestre, magari, durante questa ricerca? Durante questa ricerca penso di no perché eh, guardiamo in posti troppo vicini e non guardiamo le cose giuste per cercare della vita extraterrestre probabilmente quindi da un lato sono troppo vicini e quindi se ci fosse l'avrebbero probabilmente già vista e dall'altro lato noi guardando le onde radio e quindi guardando il gas che viene emesso molto diffuso nelle galassie non è certamente facile per osservare ad esempio quello che noi ci potremmo immaginare come vita extraterrestre, che potrebbe variare da vita su pianeti, quindi noi in questo non, non ci occupiamo, che dovrebbero essere più nella nostra galassia, ad esempio, oppure invece se uno pensa alle cose come Star Wars, eh, quello non sarebbe, noi non lo potremmo vedere e comunque sarebbe, se ci fossero sarebbero già stati visti. Bene, abbiamo concluso. Grazie. Grazie mille. Grazie mille.